L'America ha sempre mentito, e se questa è una bugia, sarà la cosa più falsa di questo secolo. Questo era un successo? L'America ha realmente messo piede sulla Luna? Nel video d'oggi, tenendo d'occhio ad ogni angolo della Luna con tutte le prove, proveremo a rispondere a queste domande. Le informazioni che ti sto per dare non le avrai sentite da nessuno. Le informazioni di questo video sono l'insieme dei discorsi di scienziati e dipendenti della NASA. Siamo giunti al 2022. Ma ancora oggi si sta parlando del mettere piede sulla luna nel 1969. Dietro questo c'è un motivo speciale. Alcuni di voi staranno pensando che gli esseri umani si stanno preparando per andare su Marte. Ma ancora ci chiediamo se l'uomo c'è stato realmente sulla luna. Oggi parleremo del passato perché dobbiamo essere sicuri del nostro futuro. Quelli che non credono all'andare dell'uomo sulla luna hanno delle proprie teorie. Tutto inizia con l'Unione Sovietica, che creò il primo satellite. Questo preoccupò il rivale dell'Unione Sovietica, cioè l'America. Con questo la reputazione dell'America subì una grave scossa. L'Unione Sovietica cominciò a pensare che potevano distruggere l'America con la loro tecnologia spaziale. L'America cominciò a preparare una risposta per tutto questo. Il video è dell'astronauta americano Neil Armstrong del quale possiamo vedere l'astronauta allenarsi 14 settimane prima di andare sulla luna. Armstrong era in difficoltà e non riusciva a controllare l'aereo che gli era stato fornito. Dopo questo perse completamente il controllo. Dopo un po' l'aereo esplose schiantandosi sulla terra. Fortunatamente Neil si salvò grazie al paracadute. Guardando il video molti si chiesero come mai era riuscito a controllare il veicolo sulla luna e non sulla terra. Gli esperti hanno continuato a guardare il luogo in cui atterrò il veicolo di Neil e sentirono che qualcosa era storto. L'atterraggio doveva essere lento e questo doveva causare il volare della sabbia. Nel video Armstrong dice che il suolo della luna è ricoperto da polvere. E com'è possibile che non si notò niente? La NASA disse che il veicolo era stato atterrato in un luogo duro, ma anche questo fu un'invenzione, perché gli esperti notarono l'impronta degli astronauti vicino al veicolo. In questo video, il veicolo sta ritornando. Il volo lasciò un punto interrogativo nella mente degli esperti. Durante il volo non ci fu nessuna accensione e l'aereo andò su come se fosse stato tirato da una corda. Forse questo era stato registrato in un set cinematografico, per vostra informazione la gravità sulla luna è di 1,6 metri al secondo, ma se noi guardiamo il video degli astronauti mentre camminano sulla luna al 2x, gli astronauti si vedono come noi sulla terra, gli astronauti erano stati allenati sulla terra in un luogo senza gravità, nel quale erano in difficoltà già a mettersi in piedi, figuriamoci a camminare. Il sventolare della bandiera sulla luna espone questo dramma, la luna è priva di atmosfera e non si può assolutamente sventolare una bandiera, un'altra prova sono le ombre, tutti sappiamo che in quel momento non avevano qualcosa con cui fare luce, a questo proposito gli esperti ritengono che i video furono registrati dentro uno studio, ci sono altre informazioni su questo argomento, quindi non dimenticare di guardare la seconda parte. Iscriviti al canale e attiva l'icona della campanellina e non dimenticarti di lasciare un mi piace.